Prego consigliere Ivaldo. Allora, vista l'ora che si è fatta, vista gli impegni anche che ci sono da parte di alcuni consiglieri comunali e del sindaco, io chiedo rinvio di questo consiglio. Prego, sì. L'ora tarda di rinviare il consiglio comunale. Allora, l'organo deputato è la, la conferenza dei capigruppo. La, la, convocheremo, la convocheremo e ci mettiamo d'accordo su una data, non c'è problema nei prossimi giorni, eh? vabbè, allora, metti in votazione, aspetta un attimino che dove... Che dove... Ah, metto in votazione l'invio del consiglio comunale no, che è favorevole al ma... seduto parla di, di, di correttezza, di, di, di, di... vogliamo puntualizzare poi sulla chiusura di un consiglio comunale i consiglieri sono fuori ma... eh. metto in votazione rinvio del consiglio comunale chi è favorevole è seduto, chi è contrario si assiede. Chiedo di dei punti perché allora, purtroppo per motivi personali no, devo andare a un funerale. Ecco, quindi... Ma scusate un attimo, eh. okay, grazie. Per cortesia, prego a Alla luce del mio precedente intervento, a nome penso della maggioranza, chiedo il rinvio del Consiglio Comunale. No, prego, prego, La seduta è sciolta il presidente, oh, presidente, prego, di benissimo. Eh Presidente, di. eppure stavolta, eppure stavolta gli ordini del giorno vostri sono stati discussi. E quelli dell'opposizione con le mozioni? No. Va bene, grazie Però, alla fine voi daccio la. La seduta è sciolta, buonasera. Ti sì, prego. Sì. Sono a chiedere l'invio dell'assise sì, per.. No per impegni professionali quindi chiedo il rinvio e sì, l'aggiornamento del la consiglio comunale mettiamo in votazione no, allora. uno a favore uno contro no, quando vi dico che eh, siete scorretti, me, scorretti sì, sì, volevo chiedere di rinviare il consiglio comunale considerato che anch'io alle due e mezzo ho un impegno in provincia no, alla luce di alcuni impegni familiari il consigliere Di Palme doveva andare a casa io chiedevo il rinvio del consiglio faccio subito caro presidente, però ecco una cosa volevo dire che il consigliere, il consigliere Riggi non è, è insensibile ai punti, però siccome è oggi, è questa sera come la, la, la volta scorsa è coinciso con un impegno personale chiedo il rinvio del consiglio del... Grazie. Grazie. Riggi, Riggi. Riggi. prego Paretta Vista l'ora io chiedo rinvio del Consiglio. Presidente, grazie. Per quanto, per quanto riguarda, purtroppo abbiamo visto che i punti sono stati viceerati più del dovuto, io chiedo il rinvio del, del, del Consiglio comunale per quanto riguarda un discorso personale. Grazie. Vista già la richiesta anticipata dalla collega dal consigliere Timi e quindi l'impegno di altri consiglieri chiedo il rinvio del consiglio comunale e quindi per l'aggiornamento dell'assise. Metto in votazione gli altri punti, punti all'ordine del giorno. Grazie. Metto in votazione, prego, ah, Brett. Sì, volevo chiedere un rinvio dell'assise avendo impegni professionali. Quindi chiedo all'assise di essere. Un'auto. Grazie. Consiglieri, votazione alla proposta del Consiglieri Cilitti di rinviare il Consiglio. Chi è favorevole non alzi la mano, chi è contrario alzi la mano, chi si astiene lo dichiari. Favorevole non ha la seduta e sciolta. E allora, Arsandolo, che cazzo lo dice a tuo padre? Non me, capito? Che cazzo lo dice a qualcun altro, capito? Di a me non mi dici, io non ti offendo.